Allora, benvenuti a questa diretta di Casa La Terza. Oggi ci collegheremo con Simona Colarizzi, che è una storica dell'Italia e dell'Europa contemporanea, molto versatile, è si è occupata di molte cose. La e contemporanea. È principalmente una storica politica, ma ha allargato il campo anche alla storia culturale e sociale del Paese e dell'Europa. Il suo ultimo libro è Un Paese in Movimento, che è uscito con noi eh, a ottobre 2019 e che parla degli anni 70, um, rivalutando questi anni non solo come anni di terrorismo e stragismo, ma anche come anni di grandi riforme, movimenti collettivi e, e di speranze. Ora aspettiamo che, che si colleghi. È anche una delle autrici che ha collaborato con la casa editrice per più a lungo. E... Allora, vediamo se ci raggiunge. Nel frattempo vi preannuncio gli appuntamenti di domani e dopodomani. E domani avremo il, lo scrittore e giornalista Alessandro Marzomagno, che si occuperà, parlerà insieme alla nostra editor eh, Lia Di Trapani, che avete già visto, di Venezia, che è stata la prima città a, a sperimentare la quarantena, quindi sarà interessante. E dopo domani invece avremo Alessandro La Terza, che parlerà con Salvatore Rossi, eh, presidente di Telecom, e commenteranno la situazione economica in cui ci troviamo e ci troveremo vediamo se riusciamo a connetterci con simona scusate l'attesa questo è il bello delle dirette, che funziona sempre tutto, poi quando si va finalmente in diretta non funziona più nulla, ma ce la faremo. Nel frattempo vi, vi preannuncio il risultato del sondaggio di oggi, che era sul cambiamento dei valori. Eh, su, sul fatto che questa situazione, questa crisi possa portare a un cambiamento di, di valori nella società italiana ma anche nella, nella società globale e la, la maggior parte in realtà è stata molto divisa la, la risposta mi pare che sia quasi metà in metà eh, quando ho controllato l'ultima volta c'era un, una lieve maggioranza per il sì ma più o meno eravamo a metà vediamo se... se riusciamo a connetterci <ride> scusatemi per l'attesa Vediamo se... se chiamo. magari sì, magari andiamo a chiamarla. Nel frattempo ne approfitto per mh, darvi dei consigli di lettura, sicuramente quelli di Simona saranno più interessanti dei miei, ma eh, io vi consiglio due libri, uno è un libro che mi ha personalmente molto aiutata in un momento, insomma, un po' difficile, si chiama L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, che è uscito con Enaudi, ed è un libro sulla libertà, soprattutto sulla libertà femminile, sulla, sulla conquista della. Eh, eccoci. Deve fare per allora, deve fare? lei vede la diretta? Tu vedi la diretta? Scusate, eh, vediamo se. Sei sulla diretta? Okay. Eh, ok, adesso cosa deve fare? Io le invio la richiesta, adesso lei dovrebbe lei accettarla. La e tu la devi accettare? Eh? Vedi, aspetta, dimmelo in diretta se la vedi. Ma tu sei sul cellulare di cui stai parlando. Parliamo sì, a telefono con ne ne Simona, parli. vediamo se... Ah ok, ok. Allora lei adesso ti manda la richiesta e tu la accetti. Ok? Ciao, ciao, ciao. Ok, adesso dovrebbe arrivare. Vediamo se, se riusciamo, altrimenti magari riabbiamo la diretta, ma speriamo di no. E nel frattempo vi consiglio anche un altro libro che si chiama Possiamo salvare il mondo prima di cena è di Jonathan Safran Foer, uscito con Guanda, è un libro, mh, un saggio, parla di cosa, cosa possiamo fare ciascuno di noi, sostenendo la tesi che contano anche le azioni individuali per uh, per aiutare diciamo, la, la, a migliorare il rapporto dell'uomo con il pianeta e in particolare si concentra su appunto, che cosa possiamo fare mh, a cena, quindi diciamo, nel nostro quotidiano, nelle nostre abitudini alimentari per la questione ambientale. L'ho trovato un libro molto chiaro, molto ben scritto e insomma, con dei dati molto interessanti. Credo che in questo momento sia importante capire che cosa possiamo fare, che cosa, qual è la nostra responsabilità... Insomma, in quanto genere umano vediamo se riusciamo a collegarci con Simona andiamo a richiamarla magari la guido la guido io E Simona, no, no. Sono, sì, sono io eh, Antonia. Io eh... ok ok, quindi diciamo sei sulla diretta ma non riesci a, a non ti appare la richiesta di partire non, non vedi? quindi hai aperto il video ma non ci vedi? non mi vedi? non ti vedo, vedo stesso no, e allora non sei sulla diretta Mm, tu sei, su, sei sul... E... Ah. e allora no, sei dentro la telecamera ma non in diretta. Sei sul profilo degli editori... Allora esci dal... da dove sei e prova ad andare sul profilo editori La Terza, scusatemi. Vediamo se riusciamo altrimenti riavviamo la, la diretta intanto se avete domande per Simona e volete cominciare a scriverle io poi ne prendo nota Vi faccio vedere il suo libro, ne approfitto. Questo è il libro di cui vi parlavo. Un paese in movimento, vediamo se la situazione migliora. Sempre così, vi assicuro che abbiamo provato varie volte e funzionava, ma è una legge. Altrimenti chiudiamo e riavviamo in modo che lei possa ricevere la notifica e collegarsi. Scusateci. Andiamo a fare così? Sì, Arena, Floreal, Simona no dice. Forse lo facciamo così. Se no, la richiamiamo un attimo. Sì. vediamo se ecco guarda adesso dovrebbe funzionare eh? vediamo aspetta perché ora ti ora sono riuscita allora vediamo se adesso ci riusciamo eccoci eh, quello non che io non... io non mi vedo no nemmeno noi ti vediamo bene ti sentiamo ma vediamo qualcosa di sfocato, forse... No, vedo solo... C'è cioè solo... Aspetta, vediamo un momento. No, questo non lo voglio. Vediamo. Ottimo. Oh, mio. Interrompi la condivisione del video. No. Con... No. Eh, no. No, annulla. Eh. Intanto ci sentiamo che è un passo avanti. Vediamo. Sì. Niente, vedo solo le persone che entrano. E prova, allora, vediamo, eh. proviamo a ri, ricollegarti, perché è come se si fosse bloccato il video. Tu stai usando... Eh sì, infatti. Cioè, io vedo solo tutte le persone, eh, per esempio Ludovico Steidel, che dice, la sentiamo bene. Eh, c'è cioè, qualcosa davanti alla tua telecamera, non è che la devi girare, ostruita, magari? È semplicemente costruita, deve, deve vediamo. qualcosa davanti alla telecamera. Sì, c'è qualcosa... Eccola! Ecco. Ci, Ci siamo. <ride> eh, non l'avevo girato. Bene, bene. Scusate tutti, io sono molto incapace. Non ti preoccupare, ha creato un po' di suspans. Come, come stai intanto? Come stai vivendo questi giorni? Eh, come li sto vivendo, li sto vivendo in isolamento come tutti, però è un isolamento fino a un certo punto, perché c'è il mio compagno, c'è il mio cane, e quindi non siamo, non siamo così completamente soli, ecco. Meno male, meno male. E come sto vivendo il resto della mia esistenza? Beh, il resto della mia esistenza è che sì, ogni tanto esco per portare il cane e per andare a fare la spesa, quindi sono molto rigida agli ordini che sono stati dati. Meno male. Eh, Va bene. C'è qualcosa che, che hai scoperto diciamo, durante questo periodo a casa o, o c'è qualcosa che ti manca più delle altre? No, non direi. Mi manca ovviamente di incontrare le persone, quello sì, eh, perché era anche parte del mio lavoro di andare, di fare seminari, di fare delle conferenze, di intervenire con delle lezioni. Cioè tutto questo ovviamente mi manca perché, perché da questo punto di vista ero molto attiva. Quindi, eh, quindi in questo mi sento. Per il, resto, eh, da un, per il resto, sai, la mia vita poi è, è qua dentro, <ride> cioè in questo studio... E questa è un'occasione per, per fare anche dei lavori noiosi, sinceramente. Mm. <ride> In questo momento sto facendo un lavoro che è noiosissimo, ma utilissimo e sto imparando un sacco di cose. Cioè sto lavorando sugli atti parlamentari, ah. però sono molto molto importanti. Io sono sempre stata... Um, ma cioè, ma sempre molto interessato ad andare poi alla fonte, alla fonte diretta. E, e gli atti parlamentari sono una fonte, sono noiosi sinceramente, però adesso con questo fatto che è quasi tutto online, eh, questo ci dà un vantaggio che, che quando ero molto più giovane non esisteva proprio, insomma, bisognava andare lì. e eh, non è, non è. Invece adesso, puoi navigare ovunque nel Parlamento. Va bene, va bene, complimenti a tutti quelli che l'hanno messo in rete. Bene. Senti, allora ci, ci, ci addentriamo subito uh, nella nostra chiacchierata. E la prima cosa che volevo chiederti era, um, abbiamo visto in questi giorni, um, sembrerebbe, forse un ritorno di, appunto, sembrerebbe che questa esperienza un po' abbia unito le persone, no? Cioè, si vedono le bandiere, alle finestre, la le, tanti video, hanno girato tanti video di persone che cantavano, anche cantavano l'inno. Allora, io, mentre ti aspettavamo, eh, ho introdotto, insomma, ho detto chi, che cosa chi sei, ovviamente senza, non ce n'era neanche bisogno, però, insomma, di cosa ti sei occupata. E quindi, dalla tua esperienza di storica e di, diciamo, storica del Novecento, questo tipo di, di, di appunto di, di cose che stiamo vedendo. Ci vedi, ci vedi qualcosa? Di, ci vedi più un rischio, un'opportunità. Come lo interpreti? O ti sembra che siano esperienze, insomma, così un po'. Ma eh, ovviamente sono esperienze molto nuove, nel senso che dal, da quello che, che ho studiato, non è mai successo nel Novecento un. Qualcosa che, diciamo, in tempo di pace, tra virgolette, eh, ci portasse a essere tutti chiusi in casa o avere un'alimentazione così... Eh, così forte, così eh, intensa della, della nostra esistenza, dei nostri anche diritti, sinceramente. Quindi questo non, non, è, non è mai successo. Eh, ovviamente è successo in tempi di guerra, ma eh, allora forse non è che eh, c'era anche questo tipo di esplosione eh, di una sorta di allegria, non so quanto spontanea, quanto indotta, quanto voluta psicologicamente aiuta ovviamente mentre invece diciamo c'è sì eh, c'era durante la guerra c'era paura e mestizia insomma no non, non c'erano esplosioni di bandiere fuori dalle finestre perlomeno nel momento in cui cominciano, cominciano le guerre ovviamente queste manifestazioni così c'erano state prima delle guerre però eh, però non, questa è una prima volta, quindi non ti so dire se questo dipende molto da un bisogno di socialità, mm. e quindi eh, da un bisogno in un, di, eh, di cercare qualcosa che consoli, che possa eh, una consolazione collettiva. Eh, secondo me sono manifestazioni veramente molto epidermiche, per cui bisogna capire poi che cosa c'è sotto. Insomma, A questo entriamo nello psicologismo. Bene. E appunto, in un sondaggio che abbiamo, che abbiamo lanciato nella prima diretta, che ormai era due settimane fa, a Enrico Giovannini, abbiamo chiesto alle persone di, di, di dirci se secondo loro alla fine di questa esperienza saremmo diventati per l'appunto più solidali oppure all'incontrare più egoisti. Uh, perché ovviamente c'è anche questo rischio in momenti di crisi e in realtà la maggior parte delle persone, il 70% ha risposto più, più solidali. Allora, Secondo te uh, la, la storia delle battaglie e delle conquiste degli anni 60 e 70 che tu appunto hai raccontato nel, nel libro di cui, che ho introdotto prima mentre ti aspettavamo, Un paese in movimento ci può aiutare a, a, a, diciamo, ad avere fiducia nel popolo italiano? Ci può insegnare qualcosa? Eh, chi erano quegli italiani? È un'esperienza che vale la pena ricordare oggi? Ma sai, eh, diciamo, il, eh, gli anni di cui mi sono occupata, cioè quel ventennio degli anni 60 e degli anni 70, è, è un ventennio che si colloca nel momento in cui esplode il boom economico, cioè è una, un paese che si mette in movimento e si mette in movimento, questo sì, con gioia nel, nel complesso, poi ovviamente non, non lo si può descrivere solo in termini di gioia, però è, è tutta una situazione, cioè si è lasciati alle spalle la ricostruzione e la ricostruzione è una ricostruzione dalle macerie. Eh, per cui è stata una ricostruzione durissima eh, e dove più che l'allegria c'è un senso di fatica. Eh, certo, c'è anche eh, l'ottimismo, eh, nel senso che è il periodo in cui si fanno più figli il che significa che si investe molto nel futuro. E sto parlando degli anni precedenti al boom. No? Il boom eh, è il risultato di questi anni ma che sono appunto, ripeto, anni non sono anni eh, di gioia, eh, sono anni in cui si investe duramente sul futuro, tant'è vero che invece i giovani di cui io parlo nel libro o l'Italia di cui io parlo nell'ultimo nel, libro, cioè questo ventennio di paesi in movimento, sono i figli del boom, mm. eh, cioè sono quelli che sono stati, che, che hanno 18 anni, 20 anni, 25 anni. E così via, eh, che sono nati guerra, in un dopoguerra in cui veramente la popolazione si è dovuta con durezza però mettere in marcia. Eh, non sono anni, eh, io questi anni, eh, diciamo, gli anni fine degli anni 40, non ero un eh, bebè, ma gli anni 50 qualche cosa mi ricordo, e mi ricordo soprattutto una vita. Eh, non posso dire di sacrifici, casa mia non, era, una, era una famiglia fortunata, ma sicuramente di, di attenzione, di risparmio, di, eh, di poche cose. Eh, quando si dice ma noi mangiavamo il pollo la domenica, è vero, nelle famiglie benestanti si mangiava il pollo la domenica, che era il massimo del, di, di quanto si poteva avere sulla tavola. Perché dico questo? Perché... Eh, eh, diciamo la gioia del paese in movimento perché c'è gioia mm. eh, e c'è gioia persino negli anni 70 ma questo poi riguarda disperatamente il mio libro eh, eh, la gioia degli anni 60 è, è preceduta da qualche cosa però la guerra è finita ed è finita, il dopoguerra è finito allora eh, il problema è che cosa, cosa dobbiamo fare e come dobbiamo considerare questa fase? È una fase che per il momento è durata due mesi, diciamo, grosso modo Poi sì. molto più dura nell'Italia settentrionale che non, che non nel, nel centro Italia o nel sud. Eh, però è una fase chiaramente che ha, che ha stravolto le nostre vite. E la parola guerra è entrata molto nei commenti. Sì. E allora a questo punto bisogna capire se noi... Eh, se sì, eh, noi dobbiamo considerarlo il dopoguerra e allora lo dobbiamo guardare con un'altra ottica, però. Mm, mm, mm. C'è qualcuno che chiede se ci sarà un altro boom, chissà se ci sarà un altro boom fra nove mesi. Può essere. <ride> Può essere basta che non ci siano troppi femminicidi e <ride> vediamo un po' se le due cose, cioè se, se sulla bilancia c'è più amore o più rabbia, insomma, o più violenza. Non, non è che <ride> magari avremo un boom di valori, speriamo appunto che è un po' quello che. <ride> Di cui parleremo. È il punto di valori, bisogna vedere, anche questo è molto più complicato. Però ecco, l'unica cosa, io non voglio essere pessimista, però eh, diciamo l'esperienza storica non ti dice che si esce dalla guerra e si è felici. Mm. Ecco, terzo. Ma allora l'altra la, cosa che mh, insomma mi è sempre collegata a quello che tu racconti nel libro che mi, mi incuriosiva chiederti era, mi colpiva l'idea che questi anni appunto, gli anni 60 e 70 eh, siano gli anni che noi ricordiamo come gli anni delle comuni, gli anni di appunto movimenti collettivi e lo sono, però in realtà eh, poi hanno portato avanti eh, e hanno anche cominciato una fase di, eh, con, diciamo, di riscoperta dell'individuo e distanze anche individuali. No? Allora, mh, cosa è successo alla dimensione collettiva? No? In questo momento appunto siamo tutti separati, però siamo tutti collegati e tu dicevi c'è bisogno anche di sentirsi più vicini, ma eh, quegli anni, che, che in quegli anni cosa, cosa è successo al rapporto fra individuo e collettività secondo te? E anche negli anni successivi, ovviamente per quanto si può dire. In questi pochi minuti, Beh, se noi guardiamo agli anni 70 e anche alle esperienze che precedono gli anni 70, cioè le grandi occupazioni dell'università, le manifestazioni tutti insieme e poi a a poco a poco anche la nascita di primi organismi collettivi fuori da quello che era il, il cioè da quello che erano le organizzazioni tradizionali, per capirci. Per esempio, c'erano i comitati unitari di base nelle fabbriche, studenti e operai che si riunivano e poi le occupazioni dell'università, i collettivi, anche i collettivi femministi che sono stati importantissimi nel percorso eh, verso una mh, una liberazione femminile vero e, vera e propria. Eh, quindi diciamo sembra, eh, oppure tutte le esperienze, guardi le esperienze italiane, americane o comunque in genere internazionali dei figli dei fiori, delle comuni, eh, dei beat, eh, della generazione beat, eccetera, tutto, tutto ciò eh, sembrava che avesse rafforzato quella che era una dimensione collettiva, ma la dimensione collettiva... Preesisteva al 68, preesisteva agli anni 60, nel senso che era una società organizzata collettivamente. Poi, diciamo, i ragazzi eh, hanno, hanno fatto un loro percorso, ma era una società, non fosse altro, c'erano i grandi partiti di integrazione di massa, c'erano le grandi organizzazioni dei dopolavoro, le, le organizzazioni cattoliche, l'azione cattolica, le comunità di base, cioè era già in una organizzazione collettiva. Paradossalmente, le, la esperienza dei ragazzi, la esperienza dei più giovani, eh, che sono esperienze per, per alcuni aspetti appunto del tutto nuove, è, è, è, paradossalmente là dentro si, eh, si vengono a poco a poco a eh, cambiare i paradigmi. Perché eh, il 68 e tutto quello che avviene esalta poi la dimensione del privato, cioè esalta la persona, mm. non più l'entità collettiva. Eh, l'entità collettiva è quasi ormai un discorso ideologico, eh, mentre invece eh, i protagonisti del, dei movimenti eh, sono dei... Sono eh, delle, delle persone che vivono dentro una società che sta cambiando ed è la società dei consumi. E la società dei consumi non è collettiva, è individuale, perché i consumi, a poco a poco che si attinano, parlano all'individuo, non parlano più alla collettività. Mm. E poi eh, c'è un altro elemento da mettere in rilievo, eh, eh, cioè. Eh, è l'elemento che spezza da qualche punto di vista anche il discorso di solidarietà collettiva. Ed è il fatto di avere altri mezzi di comunicazione eh, in cui non c'è più bisogno di stare tutti insieme eh, per poter eh, collegarsi. La televisione da questo punto di vista è stata dirompente. No? La televisione è un consumo privato. Mm. E, e anche il fatto di... Eh, eh, forse anche il fatto di che, che, che è una generazione giovane che si mobilita. È un paese giovane il paese in movimento, non solo per gli studenti. E, e, e I giovani vivono appunto nel boom economico, vivono nel mondo dei consumi e vogliono quello. Eh, è un problema che... Eh, e il loro protagonismo non è più un protagonismo collettivo, è un protagonismo individuale. Se noi andiamo a vedere le manifestazioni a livello di 68, di occupazione delle università, è una, è una, ser una serie di, di liderini che nascono. No? C'è un discorso di tanti piccoli leader e non è più la dimensione collettiva, già allora. Questo è molto, molto interessante, hai toccato tutta una serie di punti che poi appunto mi volevo approfondire e uno è proprio quest'idea del, del consumo e diciamo si è anche sentito molto in, questi, in queste settimane eh, molta gente che diceva questa occasione eh, c'è cioè, questa esperienza, questa crisi è un'occasione per ripensare appunto i valori che, che stanno alla base della nostra società eh, e che sembrano ormai essere sostanzialmente appunto il consumismo, il successo, la ricchezza eh, e forse è uno shock utile per ripensarli e per, per, per, per cioè, cercare di, di andare oltre. Tu che ne pensi? Eh, stiamo sempre di nuovo a una visione ottimista e a una visione che lo storico tende a rendere un pochino più pessimista. Non tanto perché io non pensi eh, che eh, noi usciamo da questa da questa emergenza, da questa crisi, solamente se ripensiamo effettivamente il modello, in cui, il modello che ci ha accompagnato in tutti questi anni, direi in questi ultimi diciamo, 30, anni, 30 anni, 35 anni. Insomma. Su questo io sono convinta che si ne esce solo così. Il problema di nuovo è quello dei tempi, quanto tempo ci vuole a convertire dei valori eh, e allora mi rifaccio sempre all'esperienza del storica e soprattutto in questo caso del, del libro che ho scritto eh, che mi ha interessato proprio ogni volta che io scrivo un libro mi interessa capire veramente come va a finire ecco eh, e quindi eh, c'è questo fatto che eh, eh, anche, diciamo, anche allora, quanto c'è voluto a cambiare il modello? Eh, perché il modello che viene cambiato, ci sono voluti quasi vent'anni per cambiare quella che era la vecchia Italia. Pensiamo adesso un momento alla vecchia Italia. No? Eh, la vecchia Italia non si ferma ovviamente agli anni 40 e 50, la vecchia Italia precede. È una vecchia Italia che in un certo senso possiamo avvicinare l'Italia degli anni 40 e 50 all'Italia fascista, no? all'Italia del ventennio, 20, e 30, 30 e 40. E 40. Eh, beh, Ci sono voluti appunto vent'anni per cambiarla mm. e per cambiare significa anche per eh, avere un approccio del, sul nuovo mondo, per, per assorbire i nuovi valori. Pensiamo anche a tutte le resistenze che ci sono state per assorbire questi valori e le resistenze che possono nascere oggi per, se si vuole veramente cambiare questo modello. Eh, questo, è, eh, questo però ci porta, un, te la faccio io, una domanda, eh, ci porta ai giovani. Perché allora negli anni 60 e 70 il testimone l'hanno portato i giovani, sono i giovani che hanno fatto tutte le rotture anche di schemi valoriali appunto, cambiano gli schemi valoriali. Poi magari diciamo, sono finite nell'individualismo cattivo-cattivo, ma poi non è nemmeno così cattivo, insomma è, è un'evoluzione, non ci si può diciamo, contrapporre alle evoluzioni. Eh, però eh, le resistenze sono state tante e anche oggi ci saranno resistenze di ogni tipo sì. e eh, eh, già si vedono. Non è che non si vedono perché già quello che noi abbiamo vissuto fra eh, chi, eh, diciamo, cercava un modello solidaristico, un modello di, eh, cosmopolita nel senso vero del termine. Non voglio parlare di globale perché ormai odio la parola, eh, però è stata troppo abusata, però eh, diciamo una spinta a dire ma questa è un'occasione, il mondo che si evolve così è un'occasione per, per ritrovarci tutti, per essere tutti più cittadini del mondo. E invece, quante resistenze ci sono state, quanti problemi sono stati sollevati e hanno trovato resistenze. Basta parlarne uno, no? E sai benissimo che cosa voglio dire. Insomma, pensa alle resistenze che ci sono nel discorso del, dell'ambiente, nel discorso dei migranti, nel discorso pure delle, persino della sanità. Certo. E quindi, insomma, lo storico deve invitare a non pensare che si volta pagina senza costi. Arrivano tante domande, io non voglio sfuggire alla tua, quindi mi assumo in quanto trentenne in piccolissima parte la responsabilità e penso che sia giustissimo. Una delle domande era appunto se tu pensi che è una cosa difficile ancora da capire se Internet unisce o divide di più, no? Eh, perché poi, come dici tu, credo l'importanza di unirsi fisicamente rimane comunque. Quindi eh, internet aiuta, ma chissà poi se appunto... Se, come... Internet è fantastica. Mm. Eh, e, tutto, e tutto quello che ci mette a disposizione la tecnologia, non fosse altro io e te ci riusciamo a vedere e a parlare, non parliamo solamente io e te perché tu ricevi messaggi e eh, io ricevo messaggi <ride> e, e, e, e quindi abbiamo… Abbiamo creato un, un rapporto e una relazione. E quindi questo, que, come si fa a dire no Internet? L Ho prima fatto l'elogio di Internet per i benedetti atti parlamentari. E, cioè, è evidente che la tecnologia ci dà dei vantaggi straordinari e questo veramente per, per i più giovani che non lo possono sapere. E, diciamo, le, l'esperienza di chi è meno giovane e che non sapeva nemmeno e alla sua epoca non aveva nemmeno il fax è, è, è chiaro che è qualcosa di, di, di splendido poi è, è come al solito non è che ah, eh, si può fare si può mettere sul trono o sul governo la tecnologia anzi eh, questo è il, forse uno dei maggiori pericoli perché perché la tecnologia va governata e, e questo è uno dei problemi, per esempio. Certo, tra l'altro è un tema molto attuale, no? visto che appunto con tutte le proposte che, si, che arrivano, con tutte le, le notizie che arrivano sul, sull'utilizzo della tecnologia anche in questo momento per aiutare a, a mappare i nostri movimenti, a controllare. Quindi vedremo cosa succederà. però Volevo uh, farti un altro po' di domande uh, che sono arrivate. Uh, una era da Floriseo che ti chiedeva cosa ne pensi dei, del movimento Fridays for Future, parlando appunto dei, del, del momento attuale. Scusami, sì, dove... non, non ho sentito, mi sono distratta un momento. Del sì, movimento? Del, del, di Fridays for Future. Del movimento ambientalista Fridays for Future, ci senti ancora? Ah, sì, sì, sì, scusami, sì, sì, era un momento che non, non mi si era appannato. Eh, eh, penso che sia, che sia una cosa importantissima, forse a mio giudizio forse è l'unico movimento in questo momento ad avere la forza espansiva, cioè la forza per rafforzarti per rafforzarsi. Tutti gli altri movimenti che sono comparsi negli ultimi 15 anni, diciamo, vent'anni se vogliamo, non, non hanno dimostrato di avere una capacità aggregativa e soprattutto una capacità di durata. Scusami se io insisto tanto sul discorso del tempo, però il problema della durata è, è, è fondamentale per capire. Allora, da quello che io capisco, il movimento ambientalista e, e comunque eh, il movimento per il, questo movimento ambientalista è, è un movimento che parte da molto lontano. Eh, e quindi eh, partendo da molto lontano ha cominciato a mettere delle radici. Ora questa espansione che c'è ed è un'espansione determinata anche dal deterioramento progressivo, proprio perché è da tanti anni che si è radicato e, e, e nulla è stato fatto. Eh, come Il movimento ambientalista ha ovviamente un nemico <ride> e lo ha sempre avuto fin dalle origini, mi pare. Poi ti dico perché mi, sto cercando di capire eh, bene di che si tratta, perché ho ho qui un, davanti a me un libro che, con, che poi consiglio alla fine di leggere, eh, eh, perché il suo nemico è proprio il modello di sviluppo industriale vecchio. Mm. Questo è il suo, è, è il suo nemico. Sì. E, e non è mica poco, e lo è sempre stato. Però, eh, di nuovo, le tecnologie, la globalizzazione, eh, va anche governata e indirizzata in alcuni modi. Qualcuno ci chiedeva eh, anche appunto su questo, qual è il tuo consiglio alle nuove generazioni per vincere le resistenze che ci sono al cambiamento? Eh, la partecipazione, naturalmente. <ride> la curiosità, l'interesse, il tentativo di unirsi, tutto quello che, diciamo, va a creare un movimento. Il movimento, eh, in questo io continuo a considerare che la lezione di Alberoni sia una lezione eh, rimasta valida. Cioè il movimento è uno stato nascente. È più rafforzi questo stato nascente e più questo movimento ha, ha la capacità di espandersi. La nuova generazione, la generazione tua o di altri ancora più giovani di te, è una generazione eh, anche lì molto divisa, perché non è che sono tutti a muoversi, però ci sono delle punte di, eh, dei giovani più consapevoli, dei giovani eh, punte anche eh, che dobbiamo, dobbiamo anche distribuire geograficamente, mm. perché il movimento ambientalista è, non, non è limitato e non può essere limitato all'Occidente. Ah, cioè perfetto. adesso in parte... È, un, è una difficoltà, ma in parte è un grandissimo vantaggio, naturalmente. Eh, cioè tutti i movimenti eh, che noi abbiamo studiato, che io comunque ho studiato, eh, sono i movimenti del passato, sono tutti movimenti che hanno un carattere internazionale. Mm. Lo è il movimento degli anni 60, lo è il movimento degli anni 70, lo sono i movimenti ancora più antichi, no? Eh, sono tutti animati da giovani. Anche questo bisogna dirlo. Cioè il movimento è eh, per, per sua natura giovanile. Perché mm. sono i giovani che inventano il futuro. Eh, e sono i giovani che rifiutano il vecchio mondo per crearne uno a loro immagine. Eh, sono tutti, eh, sono però eh, tutti, eh, diciamo, cronologicamente negli stessi tempi e però tutti... Quelli che perlomeno diciamo, hanno marcato la storia contemporanea, sono tutti limitati alla sfera occidentale. Eh, lo sono quelli dell'inizio del Novecento, lo sono anche del metà Ottocento naturalmente, inizio del Novecento, lo sono i movimenti fascisti del, del, del 20, del, degli anni 20 e 40. Eh, lo sono i movimenti del 68, eccetera. E, e hanno una dimensione internazionale. Mm. Mm. E adesso dovrebbero avere una dimensione globale, perché la vera scommessa eh, del movimento ambientalista è questa. Senti, arrivano tantissime domande, e provo a, a, a fartene qualcuna, sono tutte collegate. Ehm, C'è qualcuno che... Allora, intanto sì, ti volevo chiedere Um, questa mi sembrava anche molto interessante. Il movimento dice Camio 77, il movimento parte da una necessità. Eh, in questo mondo, appunto, da quale necessità potrebbe partire oggi in un mondo così ricco e pasciuto? Ovviamente eh, il nostro, perché poi ci sono anche tante realtà che non sono così, no? così, così ricche e, e, e agiate. Però appunto cosa, cosa ne pensi? Cioè, pensi ci sia bisogno di una necessità, di una molla anche. Di necessità economica, insomma, per, per dar vita al movimento ai movimenti, oppure non necessariamente? Che ne pensi? Ma non è, non è tanto la molla economica, sai, eh, il, il problema non è la molla economica, il problema è, è la ricerca della propria identità. Mm. Eh, nel senso che per questo poi i movimenti sono giovanili. Eh, allora il giovane che dice, ma qual è la molla per cui io mi devo. Uh, mi devo mobilitare. E eh, ti devi mobilitare perché sei, sei soddisfatto dell'identità che ti è stata in qualche modo trasmessa dai, dai tuoi, sei soddisfatto del mondo in cui vivi. Eh, sono grandi parole, eh, sono quei grandi problemi che solo quando uno è un ragazzo si pone, mm. poi via via non se li pongono più è il problema di dire perché io vivo eh, cioè andiamo proprio al succo ma eh, io non sono uno psicologo né uno psicanalista certo. per cui è evidente che c'è un problema di diciamo di dover crescere per crescere per avere una propria identità ti devi, devi guardare il mondo che ti circonda poi alcuni sono eh, sono molto più passivi no? ricevono un'identità eh, però c'è un altro elemento che può scatenare, per esempio questo, il coronavirus può essere scatenante. Cioè ci sono sempre dei momenti della storia che marcano un passaggio e che e la, la, la generazione dei più giovani non può rimanerne completamente eh, freddo di fronte a questo. È qualcosa che dovrebbe teoricamente smuovere per primo i giovani, i vecchi, o le persone più anziane tengono, tendono a conservare quello che hanno. I giovani se lo devono costruire. Eh, magari non gli piace molto quello che vogliono costruire. O magari sanno che non potrà essere come quello dei loro genitori. Perché è cambiato tutto. Beh, mi sembra bellissima l'idea del, del movimento come ricerca d'identità, mi sembra una cosa insomma, molto... Complicata. Ah, beh, su, questo, su questo Antonio non c'è problema, è chiaro, è e... chiaro che si muove cerca, cerca, è l'uomo che cherche, no? l'hom che cherche è un giovane, è questo. Ovviamente. Tu ci raccontavi anche a, come altra appunto, molla del movimento al Festival di Storia di Napoli che, che credo sia stato uno dei ultimi festival che si sono fatti prima che, che ci, ci isolassimo tutti e ci hai raccontato anche un una parola che mi ha colpito molto eh, che, che raccontavi è stata un'altra molla importante e che mi faceva riflettere rispetto all'oggi eh, che era quella molla per... appunto scendere in piazza, protestare e combattere per qualcosa che era quella della delusione. No? Hai usato questa parola, il tradimento e la delusione. Allora, volevo chiederti di, di spiegarci un po' che cosa intendevi e come la vedi rispetto all'oggi. Eh, beh, è una domanda che, che, che si riallaccia diciamo, alla ricerca dell'identità. È chiaro che eh, se, sì, e per questo dico è importante che ci sia stata questa emergenza e che ci sia questa emergenza perché eh, il problema è che è difficile tornare come prima. Allora, che cosa crea il tradimento e eh, eh, perché si sentono traditi i giovani? Perché gli è stato detto il mondo va così e sarà così e tu sarai felice e tu avrai questo e tutto andrà bene. Ecco, e invece poi eh, a un certo punto i giovani si rendono conto che non è così, eh, che quel mondo diciamo il mondo e, insomma è il discorso della favola da piccola tu ascolti da piccoli uno ascolta le favole no e le favole sono sempre bellissime anche alcune sono molto crudeli ma comunque eh, diciamo in genere eh, dipingono un futuro che è il futuro un, buon, un bel futuro eh, tutto va bene tutto alla fine tu appassi attraverso delle degli eventi e poi alla fine tutto va bene. No, sono favole. Mm. E quando il, il giovane si rende conto che non è vero che il mondo va bene, il mondo non va bene perché ci sono ingiustizie, perché ci sono guerre, perché ci sono i virus, perché… <ride> allora dici, no, momento, allora questo mondo io lo voglio cambiare. Ecco. E, e lo voglio cambiare ed è colpa tua che sia questa. A me mi ha colpito molto eh, il, la frase del, eh, di Greta Thunberg all'ONU, non vi perdoneremo mai, mm. cioè non vi perdoneremo mai perché avete sprecato queste ricchezze che sono anche nostre. E questo, questo vale vale per l'ambiente, ma vale per tante altre cose. No? Non vi perdoneremo mai perché avete detto che gli uomini sono tutti uguali e poi non è vero. Non vi perdoneremo mai perché avete assicurato che nessuno avrà più fame e invece hanno fame. E questo mondo va cambiato. Infatti questa era un'altra domanda che volevo farti. e Qualcuno ha anche... fatto una domanda simile e... Quali sono i valori secondo te, allora qualcuno ci chiedeva, c'è un valore intanto per cui si è combattuto e che si è radicato secondo te, eh, che è un buon esempio di valore che si è radicato nel Novecento nella nostra società o a livello globale? E quali invece sono, ci sono dei valori secondo te o delle idee per cui si è combattuto nel Novecento che invece non, non si sono radicati e per cui bisogna ancora combattere? Va bene, eh, dunque, eh, io continuo a pensare che i valori costituzionali, cioè i valori scritti nella Costituzione, siano un messaggio valido anche per il futuro e quindi questi valori non li metterei assolutamente in discussione, anche se poi il problema è eh, in concreto questi valori, punto interrogativo. La nostra Costituzione ha posto una serie di valori che poi però in concreto non si sono attuati. Adesso penso, per esempio, alla pensare solo un momento alla condizione femminile. No? La nostra Costituzione ha proclamato alcuni valori, questi valori non sono stati diciamo, concretizzati. Eh, L'altro problema, e quindi però rimangono dei valori dell'eguaglianza maschio-femmina, dell'eguaglianza di retribuzione, dell'eguaglianza di fronte alla legge, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quanto c'è voluto per eh, aggiornare, non fosse altro, i codici e per cercare di mettere da parte un codice rocco-fascista? Eh, la Costituzione è del 1946 48 il codice fascista è stato eliminato in Italia nel 1975 e solo parzialmente quindi però questi valori restano e come vedi, come vedi so, si, si, possa, si può ancora fare riferimento a questi valori quali sono i valori che, eh, del novecento che non sono stati che, ehm, a cui non si può e non si deve fare riferimento <ride> beh intanto diciamo le cose più ovvie non le dico, no? i valori dei totalitarismi non sono nemmeno dei valori, per cui questa è un'ovvietà, che non, non è che si può rimpiangere o cercare di far rivivere i regimi totalitari, eh, ma nemmeno i regimi autoritari. Non... Eh, andando più in concreto, e eh, quindi legandomi un po' al discorso, ai tanti discorsi di oggi, anche politici, eh, io vorrei ricordare a chi eh, eh, a chi diciamo vuole ritornare ad esaltare i valori nazionali, che fa benissimo ad esaltare i valori nazionali però attenzione perché i valori nazionali non, non devono significare i nazionalismi eh, i valori nazionali intesi come valori di libertà e di una cittadinanza comune vanno benissimo ma eh, bisogna ricordarsi che due guerre mondiali sono state combattute in nome dei nazionalismi, che sono stati anche imperialismi, che sono stati anche colonialismi. Anche questo, una memoria storica un po' più, eh, diciamo, affinata, dovrebbe ricordare che eh, noi siamo usciti, noi europei, siamo usciti dai colonialismi solamente negli anni 40 e 50 e non tutti perché bisogna arrivare agli anni Sessanta per, per andare ai colonialismi del continente africano. Eh, cioè, eh, questi sono eh, valori che hanno proclamato gli europei, per cui si hanno combattuto. Eh, e questi valori ovviamente no. Eh, dovrebbero essere, diciamo, ormai superati, banditi. Eh, non, non, non si può giocare molto sui valori della nazione, perché la nazione è una cosa serissima, importantissima, l'identità nazionale è una conquista eh, ed è una conquista però che si fa nella libertà. Eh, non si fa contro altri e, e soprattutto non si fa opprimendo altri o chiudendo altri fuori. Certo. Eh, l'identità nazionale è una cosa seria naturalmente perché consente a, a, il fatto di sentirsi, oltre che cittadini del mondo, di di avere le proprie radici, che sono anche quelle importanti. No? Recidere le radici non è, mai un, eh, non è mai una strada che può portare lontano, porta molta sofferenza a recidere le radici. Ecco. E quindi e questi sono valori che, che vanno tutelati, ma tutelati, ma soprattutto eh, diciamo declinati in modo corretto. Assolutamente, no. ma infatti si spera che l'identità nazionale e le proprie radici possano in qualche modo non, non entrare in competizione, ma eh, no, essere parallele a, a un senso di, di identità anche più globale. So ma perché... sono la nostra ricchezza: eh. sono una ricchezza che, che è inalienabile e quindi è importantissima. È come una ricchezza culturale, innanzitutto, non è una ricchezza geopolitica, no? non ha nessun senso. Eh, però è una ricchezza culturale da rivendicare, così come è una ricchezza culturale la lingua, così come è una ricchezza culturale la letteratura, che proprio perché è una ricchezza culturale è mondiale. Certo, certo. È, è nazionale e mondiale. Insomma, questo è un concetto che non riesco a capire perché poi deve essere distorto in un discorso di nazionalismi che, che che sono un altro tipo, un'altra dimensione del nazionale. Senti, eh, ci, ci abbiamo alla fine, però volevo chiederti un altro paio di cose, poi se ci sono altre domande, ecco, arrivano ancora domande. Ma intanto ti volevo chiedere di ricordare, perché mi sembrava interessante, visto che mh, si parla sempre di, di quegli anni, degli anni 70, eh, la, mi raccontavi l'altro giorno per telefono. Il Servizio Sanitario Nazionale nasce, no? viene creato nel 78, eh, su sì. che valori? Cosa c'era prima, e, e, e appunto, come eh, mi sembra utile ricordarlo: no? come viene creato. Sì. Eh, viene, cioè, viene eh, creato in realtà, però una riforma sanitaria risale agli anni 60, ai primi anni 60. Eh, e, ed è tutto, diciamo, è tutto collegato, non c'è solo la riforma sanitaria, c'è anche la riforma della scuola. Sono due elementi, scuola e sanità, che, eh, in cui avviene una vera e propria rivoluzione culturale, di nuovo. Eh, cioè, eh, la, eh, sia la scuola che la sanità erano, eh, in qualche modo, erano ancora all'interno di una visione ottocentesca, se non addirittura settecentesca. Vale a dire, era una visione che, caritatevole, sia della scuola che della sanità. Non so se sia perfetta la parola caritatevole, ma comunque erano tutte, diciamo, organizzazioni di carità, eh, organizzazioni di beneficenza, eh, in cui eh, il bisognoso doveva essere accudito per una questione morale, per una questione etica, non perché ne avesse diritto, non perché, diciamo, è eh, la torsione che avviene, eh, la torsione valoriale che avviene sia per la scuola che per la sanità, è proprio l'idea che è lo Stato che deve provvedere ai cittadini. Eh, qualunque sia la loro condizione, qualunque sia la loro appartenenza sociale, eh, non, ci sono, non dovrebbero esserci cittadini di serie A e di serie B. E le, esigenze, le esigenze sanitarie in questo caso è, è lo Stato che se ne deve fare carico, non deve aspettare un'iniziativa religiosa o privata. Eh, mi sembra che avevo accennato l'altro giorno parlando che eh, gli ospedali avevano come personale eh, infermieristico, era un personale ecclesiastico in gran parte, eh, ora, eh, meritevoli per carità, eh, benemeriti sicuramente, però quello che, che è, entrato, è entrato nel discorso ed è entrato nella mentalità e ha cambiato appunto il paradigma è l'idea che invece era lo Stato che si doveva fare carico del cittadino. Questo, questo è fissato dalla Costituzione ed è una vera e propria rivoluzione che avviene appunto negli anni 60, 70, poi c'è il Servizio Sanitario Nazionale, con la, le, poi cominciano le prime USL, le unità sanitarie locali, che poi cambieranno, eccetera, eccetera. Cioè è lo Stato che si fa carico eh, ed è un carico pesante da quello che abbiamo capito via via che il tempo passava e non sempre un carico che viene, eh, che viene portato a termine. Ti ringrazio per, per questa, mi sembra utilissima, piccola, insomma, eh, eh, ricordo e lezione. Ti volevo chiedere, ti volevo fare quest'altra domanda che è arrivata e mi sembrava interessante, poi ci avviamo alla chiusura. Eh, C'era qualcuno che chiedeva, eh, per cambiare serve anche lo spirito di sacrificio, esiste ancora questo spirito? Scusami, scusami, meno in fretta. Per cambiare serve anche lo spirito di sacrificio. Esiste ancora questo spirito di sacrificio secondo te? <ride> e non lo so se esiste ancora, punto interrogativo. E non lo so, non lo so. Soprattutto penso che in parte nelle persone molto anziane esiste. Tant'è vero che il discorso di dire ma poi alla fine gli anziani sono quelli più esposti e forse anche sono quelli che, le cui, che hanno perduto in maggior numero l'esistenza le, le, in, eh, in questa vicenda molto dolorosa del coronavirus, eh, sì, uno spirito di sacrificio ce l'avevano evidentemente, nel senso che poi li abbiamo visti all'opera. Eh, non, forse non c'è un anziano che non abbia un nipote, un figlio o qualcuno a cui accudire in questo periodo, oltre ad essere poi accudito, forse e non sempre. Mm. Eh, quindi il, il problema è: non lo so se esiste ancora in alcuni giovani sicuramente. Poi sai, questa generalizzazione è difficilissimo farlo, certo. Eh, il problema del, del, dello spirito di sacrificio è anche, è anche un problema legato appunto al modello di, di esistenza, al modello di consumi, al modello di, eh, che vede una popolazione come non, non, lo era, non, non lo era negli anni 40, negli anni 50 e nemmeno negli anni 60. Eh, gli uomini hanno uno forte spirito di sacrificio e questo investe quanto lavorano, quanto vogliono invece, quanto sono cambiati. Le donne, sicuramente le donne hanno maggiore spirito di sacrificio degli uomini, questo diciamo è, eh, è palese, credo che sia anche, ci saranno anche delle statistiche, ma sono in genere le donne che accudiscono no? e quindi questo significa spirito di sacrificio. Eh? E se poi lo spirito di sacrificio significa sacrificare dei piaceri, eh, questo eh, è molto rivolto ai più giovani. Non so se c'è, eh, se, se si, si può rinunciare. <ride> I commenti erano quasi tutti che non, non esiste nei giovani. Eh. <ride> Ah, vabbè, ma come sono pessimisti da questo punto di vista, e tu rispetterai loro eh, avere lo spirito di sacrificio? Io da giovane mh, spero di sì. Penso che dipenda anche molto dalle condizioni, cioè che, che esca fuori nei momenti in cui, in cui viene richiesto, no? in cui uno veramente sente di cioè collegato anche a, è collegato anche allo spirito di sopravvivenza da una parte, alla fiducia, no? come dicevi, cioè alla fiducia che si possa cambiare e, e anche a come insomma. Sì. Mi sembrava molto, appunto, molto bella l'idea di, di una ricerca di, di identità di una di una